Benvenuti amici amanti della piscina. Lo sapevate che esistono vari metodi per evitare le pozze d'acqua sulla nostra copertura invernale? La risposta la troverete in questa nuova puntata di Lo Sapevi Che. Come prevenire la formazione delle pozze d'acqua sul telo invernale? Un primo metodo è l'utilizzo della pompa svuotateli elettrica. Questa deve essere piazzata al centro della nostra copertura dove c'è la pozza d'acqua e si innescherà autonomamente al superamento dei 3 cm di livello dell'acqua. Trattandosi di quantità di acqua relativamente piccole possono essere scaricate attraverso un tubo o nello scarico o direttamente in giardino. Un secondo metodo, che abbiamo già trattato anche in un altro video, è l'utilizzo dell'air tube. È un salamotto gigante che va posizionato centralmente sotto la nostra copertura e gonfiato ad aria. La copertura in questo modo sarà spiovente e l'acqua potrà scivolare all'esterno dei bordi della nostra piscina. Questi erano i nostri consigli di oggi. Vi ricordo di cliccare mi piace, di lasciare i vostri commenti sotto il video e di iscrivervi al canale attivando le notifiche per essere avvisati sui nuovi video in arrivo. Buon relax a tutti da BS Village Piscina.